Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Undertale Genocide. Bene. Eh, ora il nostro unico amico è in un parte, in e Plaui. Sì, allora prima di incominciare eh, torniamo velocemente alla casa di Toriel, quindi tagliamoci si può vediamo tornare? Li. e vediamo... E vi facciamo il... Eh? Si Credo può tornare, sì. vai vediamo. Ah. No. C'è una camera nascosta. Ah, comunque siamo. Eh, Beh, quella è quella, quella eh, di gli, diciamo gli egg che volevamo farvi vedere. Erano. Che se andiamo nella, nei cassetti, cioè se interagiamo con i cassetti nella cucina, in cucina cucina editorial, eh, dice dove sono i dove sono i coltelli. Invece di un'altra frase, magari. E poi se controlliamo lo specchio, dice It's me. Cioè sono io. Invece di it's you. E eh niente, questi erano due easter egg che, fare... che volevo far vedere, vabbè. Um, diversamente da coso lì, come si chiama? Le rovine. Qui non, non andremo in giro nella stessa stanza, ma andremo, andiamo, facciamo tutta la, la mappa. Ah, e non salteremo sì. i dialoghi perché cambiano. Sì. Aspetta. Uh, equipaggio nice Quindi sans quando è che arriva l'umano? voglio guardare uh, voglio essere al mio meglio domenica o almeno uh, il mio diciamo il mio look uh, abbastanza buono di merted non è soltanto un outfit sì, ma posso stilizzare, Posso acconciare i miei capelli? Oh, giusto. Buona idea. Dimmi, uh, perché non guardi laggiù? <ride> Sono pure sorpresi, anche se tecnicamente non l'hanno mai... Cioè, l'hanno già visto entrambi. Sans, oh mio Dio... Um, sono molto confuso. Uh, che cosa stiamo guardando? Behold. Behold! Oh mio Dio! Perché mi stai dicendo di guardare una pietra? Ehi, cosa c'è di fronte alla pietra? Oh mio Dio! Non ho idea di cosa sia! Beh, non è una pietra? Non una pietra! Oh no! Eh. Per processo di eliminazione! Significa che è un umano! <ride> Noi no, no, no, Cioè, a quanto pare non ci... non assomigliamo affatto a un umano. Lo <coughs> UMANO! Preparati! Per... hai uh, Jinx? Boh... Non lo so. Uh, Jinx è tipo... non lo so, vabbè. Vale. Preparati! Ah, pericoli. Puzzle? Uh, Forse trucchetti. Vabbè. Essere catturato e altre... tante altre sorte di attività divertenti. <ride> uh, refreshment? Ah. Uh, eh, rinfrescamenti saranno pro provveduti? Se... se ci provi? Non lo so. Niente. Yeah. <ride> E eh, non, non ti dite nemmeno un occhio, eh? Ah, è vero, con i tough glove bisogna, tipo, spammare z Bruh. C oddio, ho fatto un sacco di danni. Ok, qui okay. c'è wow. un'altra battaglia. Mi sa che qua non cambia. Eh. So, sì, non cambia niente. Muoverti, non lo faremo. Ora lo faccio. Don't worry. Distrutto. <ride> mmm ho un'idea. Hai una idea? Sì, ora li prendi tutti. Ah, ok. Oh mio, che cosa stai facendo? Presto non rimarrà nulla di me. Hai preso un altro pezzo di snowman. stai trovando un progetti. <ride> Mangiava qualcosa che non sia il pezzo di snowman. Ora hai ah, okay. fatto il tuo knife, tanto inutile. Eh. Fermati, per piacere. Bruh. <ride> inutile, no. fila di... Eh sei così pigro Hai fatto, hai fatto un sonno tutta la notte uh, Penso sia chiamato dormire Ma scusa qua sei rimasto invariato Non lo so continua a... a... Scusa, scusa, scusa. scusa Oh no l'umano è arrivato Per fermarti mio fratello e io abbiamo creato dei puzzle. Penso che troverai questo Sciocca. abbastanza scioccante. Perché, vedi, questo è l'invisibile. Uh, mm. Dovresti essere scioccato adesso. Vedi, dove, da dove vengo io si chiama... Una, tra amare, una tradizione amata, diciamo, vabbè. Di soffrire attraverso puzzle orribili per nessuna ragione. Mm -hmm. Quindi uh, cammina indietro lì e. Ah. Perché non abbiamo avuto un umano a cui piacciono i puzzle? Ha, ha, ha, ha. E prova a parlare con Sans. No. Siamo cattivi, non vogliamo fare conversazione Non voglio nemmeno fare questo gioco, ci gioco solo un po' con la palla Ma basta, vai avanti <ride> Umano, Umano spero che tu sia pronto per... Sans, dov'è il puzzle? E' lì, sul pavimento Adesso aspetta un secondo, mi sa che c'è una cosa qua eh... Cosa? Aspetta Sì, comunque eh, il dialogo con Doggo era, era diverso, diciamo eh, poi... vale, ma comunque non era molto... Sì, aspetta eh... Il protagonista ignora tutti i puzzle di Papyrus. Ok. Sì, ok, ok. E poi. Non ho capito che okay. posso andare avanti con i dialoghi. Sì, vai avanti. Cosa che avanti. devo fare? Non posso nemmeno controllare il personaggio. Beh, fidati, non c'è nessun modo che potrà superare questo. Cliccalo, cioè aprilo no, Non volevo dire cosa hanno scritto Beh è questo Lo prende e lo lascio, lo prende e lascio Il bello che per un, per un momento Gli sprite di Sans e Papyrus E anche il mio Si vedono att attraverso il foglio Beh. Ok, vai Ma che diavolo Sono riuscito a superarlo L'hai riuscito Vabbè sì Te lo sto dicendo tutti amano le G.H. Parole. Inclusive oh mio vera. Dio. No. Cioè no, i, mm, non, non, riesco non, mai, questo, non riesco a lavorare in questo... Non riesco a lavorare in queste condizioni. E ora se ne va. Adios. 14 left. Ezzè Dog non appare. Ecco. Ok. Via. Hot doggers. Ok, quindi ora dovrebbero... Uh... Sì, ora dovresti poter uccidere tutti. Ok, senza allora problemi. finiamoli. Olé. Ah, questo è il nuovo nemico. Sempre. Uh, il Drake. Il Drake. E tipo il fratello di Snowdrake. Li uccideremo entrambi. Non fare i tuoi compiti. Ah, giusto, sono in goddamn evo. Olle. Bene, questo. è L'ultimo mostro, ragazzi. Lo uccidiamo. Ed è finita adesso. Determinazione. Quando vedete the termination nel save file save, nel save file, ecco, vabbè. Ma um, nessuno. Vuol dire riporto. che avete ucciso tutti. Ora andiamo. Torniamo lì dove, dove eravamo prima. Davanti a Dokami e Dogaressa. Uh, qui c'è il coso. E poi. Questi qua. Ora aspetta, non schippare il dialogo. Che cos'è quel dottore? Dov'è quell'odore? Dov vabbè, dov'è quell'odore? Se sei il odore, se sei un odore, identifica identificati. Identify your smell. Mm, <ride> ecco ecco quell'odore strano. Mi fa venire voglia di eliminare. Eliminare te. Um, e se lo facessi io? Non ci.. Non ci conoscono come... Come umano allora noi vi riconosciamo come polvere <ride> usa, usa pure il plurale <ride> dei, dei reali si sì, ora gli, gli attacchi sono quasi impossibili da schivare però sarà per voi quasi impossibile di morire perché l'hai fatto yeah. <ride> Come sentite la musica è anche lenta adesso di nuovo? Ed è sempre quella host delle rovine Tutti Cosa? È la stessa host che abbiamo sentito nelle rovine rallentata Comunque tutti i puzzle sono già completi per l'aiuto di Flowey Esatto, Flowey vuole che noi continuiamo questa missione qua, e non importa uh, di... cioè, vuole, vuole farci uccidere tutti Ehi! Hey. Hey, Ehi, è l'Umano! Amerai questo puzzle? È stato fatto dal grande? Sei serio? Sans, aiutami! Continuano a, a camminare attraverso i miei puzzle. Continua e al singolare anche se c'è dei. Lo so oh, Mi confondo. Dovrebbe dovrebbe farmi Prima farmi spiegare. E poi. Uh, ah, e poi niente. Uh, minacciare e beffeggiare con.. Japes, non so cos'è, però pericolosi. Beh, magari non gli piacciono Japes. Non gli piace Japes. A tutti piacciono i japes <ride> Io... insomma cosa sia Eh <ride> uh, invece è... è Andine uh, non ho neanche dei puzzle Lei odi i puzzle Ma lei ama i... ma... Mai, i japes mm, Ha senso oh, ha senso umano Che cosa ne pensi? Puzzle o japes Ok questa è normalmente la parte Dov'è o consenti oppure uh, disconsenti o sconsenti E in, uh, dipendentemente dalla tua risposta diciamo qualcosa di, uh, no, di bello in risposta <ride> Ecco, perché non fai questo puzzle da solo? E se ne va sta pian piano perdendo speranza in noi Lo vuoi attivare? Ah, non funziona La macchina non funziona Abbiamo totalmente ignorato lesser, quello il, il lesser dog Il lesser dog è morto Quindi non farà la sua Il greater dog? Cosa? No, non il Greater è, dog. non deve ancora apparire non farà la, non fa le sue um, le sue uh, sculture. Uh, comunque, aspetta, qui non c'era un qualcosa. Sons. Eh, Ma nessuno arrivo. Questo. Qua non c'era tipo un nemico. Eh. Che ne so? Controlla, cioè un, ci dovrebbe essere tipo un nemico rarissimo Non mm, credo Beh, penso a paia, nella Genocide, vabbè Anche se non sta scritto Ci sei? Oh Sì Vabbè, dove uh, hai came? Non importa, comunque il, il mostro era Glide uh. È opzionale che opzione hai? Eh vabbè. È eh, eh, praticamente uno avanti. dei mostri che è stato creato da uh, un tizio che ha fatto il... Uh, um, creo, cioè sì, mi sa che è, è di uno che ha comprato il... Uh, ha, fa, ha pagato per il Kickstarter sta e quindi ha, ha avuto il permesso di creare un mostro. Sì, ora distruggiamo il Greater Dog. Uh, ho tanta Uh, esperienza, nice. Procediamo adesso. Sto per schifare il dialogo umano. Umano! Questa è la tua ultima e più difficile, più pericolosa uh, challenge. Ecco te! Il gauntlet del terrore... Uh, del terrore mortale, del, tipo. Vai. Mortale, sì. Quando io dirò la parola, si attiverà pienamente. I cannoni spareranno le, le spine. Uh, come si dice? Swingeranno, Dondoleranno, e eh, le lame taglieranno. Ogni parte... Eh, Dondolerà su e giù violentemente. Soltanto una piccolissima chance di, di vittoria rimarrà. Sei pronto? Perché... Io... Sono... Eh, io sto per... Attivarlo. Beh, qual è il problema? Ma mi sa che questa non è cambiata. No, problema? Qual è il problema? Sto, sto per attivarlo adesso. Cioè l'umano non si muove, quindi non dovrebbe essere cambiata. Sì, è cambiata. Um, non sembra molto attivato. Beh. Probabilmente ci passerà una semplicemente attraverso. Ci passerà. E non sarà nessun divertimento. Mm. Quindi questa cosa dell'umano era davvero una... un... Un flop, eh? Beh, intendo... Sono citato di catturarlo. E quindi diventerò una famosa guardia reale. Ma tutto questo tempo che ci ho messo per fare i miei puzzle... È come... È come fare un, una festa di compleanno. Senza troppo le fuoco? È esattamente, è inutile. <ride> Magari avevi, avevi. ragione riguardo a essere pigro riguardo ai puzzle. Io? Eh, ragione su qualcosa, davvero? Eh. Sì, esattamente quello che sta dicendo. Però è completamente torto ancora eh, Ho soltanto l'audienza la, sbagliata L'audience sbagliata Il pubblico sbagliato Vabbè eh sì Pensa quanto sarebbe stato divertente con Undyne qui <ride> Certo Fiamma e violenza È esattamente il suo tipo Quindi non, non, cioè, non sprecherò questo puzzle su di te Devo soltanto apprezzare gli amici che ho già. L'amico che ho già. Una lezione di vita molto importante. Ho capito se è quello che ha detto fino ad ora. Oppure... Sì, è quello che ha detto. È quello che ha detto fino ad ora. Oppure... Um... Mm. Ecco, ecco. Uh, suppongo che non abbiamo avuto bisogno di te per... Uh... Diciamo, per divertirci, dopo tutto. Mm. Sai, stavo pensando. Sembra che combatteremo con mio fratello molto presto. Ecco una... una... Un consiglio amichevole. Se continui ad andare avanti nel modo che stai facendo adesso. Avrai un brutto quarto d'ora. Un brutto quarto d'ora? Beh, una un brutto momento ok ora siamo a Snowdin e non ci sarà nessuno quindi possiamo andare nello shop quindi sì, vai nello shop take. e non c'è nessuno quindi possiamo rubare tutto eh no niente non ho spazio ah vai a una cassa ci dovrebbe essere qua ci non tutto quello che vuoi ecco usare la cassa boom boom boom boom Il staff Glove ce l'abbiamo già, ma ti prendi anche la Manny sì, Bandana. Sì, Bandana. Ok, equipaggio. Aspetta. Ok, equipaggio. Determinazione. Perfetto. Tanto per essere... al completo. Ah, è vero. Um... Cosa? Cosa è Oh, vabbè. Il bandage prendilo e buttalo via Non ti serve Vai a un'ultima alla... no, no no che fai? Vai alla, mm, alla locanda E non schippare tutto perché ci sono alcune cose da fare Eh Vai alla Lokanda non c'è nessuno Tranne quel decoy Che sembra eh, Non è il figlio vero del, del tizio a Lokanda Vai chi se ne frega Andiamo No, prendiamo... no! Vai a parlare con il bimbo mostro e, e interagisci con l'albero niente per te, te. perché sono nodi child yo tutti sono scappati e sono nascosti da qualche parte wow gli adulti possono essere stupidi qualche volta <ride> non sanno che abbiamo un a proteggerci no, non proteggerci per molto. da oh oh <ride> Da chi Comunque lo fanno? Da chi lo fanno? Da chi lo fanno? Da chi lo fanno? Da chi lo io, il grande papyrus, ho qualche cosa grandiosa da dire Prima di tutto Sei davvero stra un stramboide Non solo non ti piacciono i puzzle Ma il modo in cui uh, ti muovi da posto a posto Il, uh, il modo in cui le tue mani sono sempre uh, coperte di polvere. Sembra... Sembra che la tua vita stia andando lungo un percorso pericoloso Comunque Io, Papyrus, vedo grande potenziale dentro di te Tutti possono essere una grande persona se ci provano E io? Uh, raramente devo provarci <ride> Ehi, basta muoverti questo è esattamente ciò di cui sto parlando. Umano. Penso che tu abbia bisogno di una guida. Qualcuno deve tenerti sulla retta via. Ma non preoccuparti, io, papyrus. Sarò. Gladly, uh, aspetta. Con piacere, il tuo tutore e amico. Io uh, ribalterò la tua vita. Uh, al contrario... E trovato, eh. Vabbè. Vedo che mi stai facciando. Mi stai per caso offrendo un, un ...braccio di accettazione? Wow, le mie stanno già funzionando. Io, Papyrus, ti accolgo a braccia aperte. Mm. <ride> ti sta sperando Papyrus. Papyrus. Papyrus ci, ci sta già sperando Ma noi Non possiamo tornare indietro Mai yeah. Beh Questo non era quello che mi stavo aspettando Vedi la sua anima però, è già sparita Però Io credo ancora in te Puoi fare di meglio Anche se non pensi così se me la pensi così io, io prometto uh -huh. te lo prometto e poi svanisce bello finché dura. La nebbia svanita La nebbia svanita e noi continuiamo ad andare avanti. Teniamo il, il Monster Kill. Bene, adesso salviamo Siamo nella nuova area E anche qui mm, dovremmo. scaminare No, non posso andarci tutti. dietro, vabbè Fai finta che si ci siano detto mm. eh, Sono Sans, il mio fratello mm. è morto <ride> Sans, eh. io vendo gelati Bene, quindi nella prossima parte di Undertale Genocide Cerchiamo di completare quest'area uh, E niente, quindi iscrivetevi e ritorno alla sua giornata. ci vediamo in prossimo Ciao! Ciao.